Allora, le cappe ducted anche poi a loro volta si dividono in altre differenti tipologie. Cioè abbiamo le cappe cav e le cappe VAV, le cappe praticamente chimiche che sono a portata fissa, e quindi con una portata d'aria, quindi una velocità che eh, varia a secondo dell'alzare del il, il portellone, il sash, il vetro frontale ma il motore praticamente aspira sempre allo stesso modo e quindi fisicamente non farà altro che se apro parecchio l'apertura la velocità si abbassa, se abbasso il vetro la velocità si alza, aumenta, è direttamente proporzionale, proprio perché la, riducendo la sezione frontale della cappa eh, ovviamente l'aspirazione mi aumenta. Poi in questo contesto qui ovviamente ci possono essere delle altre tipologie tipo le cappe bypass che non le trovate quasi più, ve le ho messe per farvi capire se vi dovesse trovare con queste tipologie di cappe che sono quelle un pochino più vecchie, non si usano più tantissimo e sono delle cappe che praticamente hanno delle griglie sopra nella parte superiore delle cappe, quindi non è questa che vedete nel disegno hanno delle griglie, hanno un pass partout nella parte superiore, dove in base al sash, se io alzo o abbasso, siccome entra sempre il 100% dell'aria sul fronte e strago il 100%, se io lo abbasso totalmente, l'80% lo prende dall'alto e il 20% dal basso. Se invece lo apro perché devo lavorare, eh, sarà un discorso inverso, più o meno 70-30, 60-40, man mano 50-50 secondo dell'altezza dell del sash. Però questo è interessante perché vi fa capire il discorso eh, del 100% dell'aria che entrando all'interno della K sul fronte K, se io lo vado a chiudere, praticamente è vero che mi si abbassa al 20% di aria che entra, ma perché questo? Perché fisicamente mi diminuisce anche la velocità sul fronte, cioè non avrò una velocità altissima lì, vicino al 20%, proprio perché me la prende da sopra dall'80%. Diversamente, se questo discorso non ci fosse e vediamo la cappa di sinistra dove non ha quelle feritoie, quando io abbasso tutto quanto il vetro praticamente la velocità schizza le stelle, quella eh, sul basso, sul fronte cap. Invece poi abbiamo anche le cappe Vav, che sono variable air volume, invece del constant air volume delle cav, e le cappe Vav eh, sono quelle che praticamente hanno una... Portata d'aria che è legata all'inverter e quindi se il motore collegandolo all'inverter mi va a vedere che il sash sto abbassando il sash anziché mantenere la portata fissa sempre quella e quindi aumentare la velocità, non fa altro che abbassare la portata di aria introdotta. E quindi in un discorso di voltaggio del motore mi inizia a regolare il motore e quindi mi va a diminuire man mano gradualmente la velocità.